Oggi parliamo del PIL, quindi guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire come usarlo per investire in modo più consapevole. Tuttavia, prima di procedere, ti invito anche a iscriverti al canale nel caso in cui ti interessassero argomenti come questo, oppure la price action di Arduino e inoltre ti invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social e a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece parlo prevalentemente di marketing, di business e di sviluppo dei business. Detto questo, possiamo procedere. Tempo fa abbiamo già parlato di PIL su questo canale, tuttavia in quel video eravamo andati a vedere il PIL da un punto di vista proprio economico mentre invece oggi voglio guardarlo anche da un'ottica di investimento o meglio dall'ottica per prendere le giuste decisioni poi in termini di investimento usando appunto il PIL Per cominciare andiamo a vedere che cos'è il PIL, quindi diamo una sorta di definizione per PIL possiamo intendere la somma di tutti i beni e di tutti i servizi realizzati in un certo stato in un certo periodo di tempo e solitamente si utilizza l'anno come punto di riferimento dal punto di vista dell'arco temporale. Inoltre per PIL spesso si intende anche lo stato di benessere di un certo paese o lo stato di salute dell'economia del paese in questione. Tuttavia se vuoi saperne di più dal punto di vista appunto, economico e tecnico del PIL ti consiglio di andare a vedere il video che abbiamo pubblicato ormai molto tempo fa sulla rubrica o meglio sulla playlist economia per tutti e in quel video potrai trovare proprio tutti gli aspetti più chiamiamoli tecnici quindi la formula proprio matematica per calcolare il pil troverai poi le diverse definizioni di prodotto interno lordo prodotto interno netto eccetera eccetera quindi insomma ti consiglio di andare un occhio a quel video per sapere di più sotto questi punti di vista invece oggi voglio andare a toccare giusto le premesse che sono necessarie per capire al 100% questo argomento, o meglio, per capire al 100% i punti che voglio andare a toccare poi nello spiegare come utilizzare il PIL e quindi sorvolerei sugli aspetti invece tecnici di cui ho parlato nell'altro video. Quindi la prima premessa è comprendere come si fa a capire lo stato di salute di un'economia guardando il pil infatti è molto più semplice di quello che sembra è sufficiente prendere il pil di un certo anno e confrontarlo con il pil degli anni precedenti per capire se c'è un miglioramento o meno dello stato di salute dell'economia oppure si può fare anche su base trimestrale volendo e più avanti nel video vedremo quando è necessario guardarlo dal punto di vista dell'anno quindi annuale e quando invece è consigliabile guardare i dati trimestrali. Un'altra cosa poi molto interessante è anche andare a confrontare il PIL di un certo paese con altri paesi per capire la dimensione della crescita che c'è tra un paese e l'altro e volendo anche per capire proprio la dimensione dell'economia di un paese piuttosto che di un altro. Poi un'altra cosa su cui voglio soffermarmi è anche la distinzione che c'è tra PIL e PIL pro capite. Infatti, il PIL è quello di cui abbiamo parlato adesso, invece il PIL pro capite è la divisione del pil per la popolazione di un certo paese quindi mi raccomando non confondere questi due dati perché indicano una cosa diversa quindi uno è proprio il prodotto interno lordo di un paese l'altro invece è la divisione di quel dato per la popolazione molto bene ora che abbiamo visto tutte le premesse e abbiamo detto ciò che secondo me è necessario sapere per capire questa seconda parte del video andiamo a vedere come fare in concreto a sfruttare questo indicatore e a come interpretarlo tenendo presente che si tratta di un indicatore lagging e come tale va utilizzato la prima cosa da guardare sul pil e di cui dobbiamo tenere assolutamente conto è che il pil a seconda che aumenti o che invece diminuisca nel tempo ha delle implicazioni anche sugli altri indicatori ed è esso stesso implicato da altri indicatori quindi se noi abbiamo un pil che cresce vuol dire che ci dobbiamo aspettare delle differenze anche in termini di produzione e di occupazione questo perché perché più pil probabilmente è dovuto a un aumento della produzione più produzione probabilmente necessita di più occupazione perché si creeranno nuovi posti di lavoro quindi molto probabilmente se abbiamo un incremento del pil o un decremento avremo delle differenze anche in termini di produzione e in termini di occupazione due indicatori che come abbiamo visto nei video precedenti sono molto importanti per capire lo stato di salute di un'economia proprio come il PIL. La seconda cosa da guardare è che un PIL che cresce con costanza nel tempo, quindi sia su base trimestrale ma soprattutto anche su base annuale, è un ottimo indicatore circa i titoli del paese che... Ha questo pil in crescita con costanza tuttavia dobbiamo anche mettere l'accento su dei rischi perché perché un pil che cresce soprattutto se cresce molto potrebbe essere falsato questo perché il pil è un indicatore che può essere falsato da certe situazioni come per esempio quando una banca centrale applica il quantitative easing oppure un altro esempio che può vedere il pil alterato è la modifica della spesa governativa nel senso che se un paese ha molta spesa governativa e magari se da un anno all'altro ha un grosso incremento di spesa governativa ecco che il PIL si alzerà tuttavia non sarà un vero e proprio miglioramento dell'economia ma il PIL aumenterà per effetto della spesa governativa e come potrai ricordare dal video sul PIL, dal primo video che abbiamo realizzato sul PIL dove ho spiegato appunto la formula per calcolare il PIL e se non l'hai già visto ti consiglio poi di vederlo successivamente ad aver visto questo video ecco come potrai ricordare nella formula del PIL c'era la lettera G, G uguale spesa governativa quindi più spesa governativa uguale più pil ma questo non necessariamente indica un miglioramento della situazione economica quindi bisogna stare molto attenti perché investire in dei titoli che appartengono a un paese che ha un PIL in forte crescita ma causato dall'aumento di spesa governativa o da un quantitative easing che potrebbe essere che in realtà la situazione non sia così positiva quindi bisogna stare molto attenti a questo rischio quindi hai capito qual è la, la cosa diciamo da comprendere su questo indicatore essendo un indicatore lagging è Qualcosa che ci dà delle informazioni sul contesto attuale Cioè non ci dice chiaro e tondo quello che potrebbe succedere in futuro Anche se possiamo ovviamente farne delle interpretazioni Però ci dice quello che è il contesto oggi Cioè la situazione in cui noi andiamo ad operare oggi Quindi è fondamentale da considerare per questo Ora come ti ho promesso poco fa Andiamo a capire quando è necessario guardare il prodotto interno lordo Quindi il PIL per quanto riguarda il lungo periodo, nel senso negli anni, e quando invece è più diciamo consigliabile guardarlo negli ultimi tempi quindi su base trimestrale anche se in realtà io consiglio di guardarlo sia su base annuale sia su base trimestrale però qual è il succo del discorso il succo è che noi dobbiamo andare a vedere il trend del PIL nel senso che se noi abbiamo un PIL che cresce con costanza come dicevo prima è un ottimo segnale per i titoli di quel paese viceversa invece non sarà un buon segnale per i titoli di quel paese anche se ovviamente il PIL non è l'unica cosa che determina la crescita o meno dei titoli delle società di un certo paese guardare anche tante altre cose Tutte cose tra l'altro di cui parliamo in questo canale Quindi ti consiglio nuovamente di iscriverti e di lasciare un like se il video ti piace Per non perderti anche tutte le altre cose che devi osservare Ma tornando a noi il trend del PIL è un indicatore che ci può aiutare molto a capire la situazione in cui siamo oggi E quello che potrebbe anche succedere in futuro in realtà anche se sarà frutto proprio di un'interpretazione del passato Quindi quello che voglio dire è che se operiamo con un'ottica proprio di lungo periodo Quindi comprare dei titoli e lasciarli lì e aspettare proprio quindi il lungo periodo allora è assolutamente necessario guardare proprio il pil nel lungo periodo quindi negli anni e vedere le dinamiche in quest'ottica invece se siamo eh, trader e quindi che operano per esempio più sul breve periodo breve e medio periodo ma anche facciamo noi del resto ecco che guardarlo dal punto di vista delle trimestrali può essere molto d'aiuto anche perché vorrei mettere l'accento sul fatto che il campanello di allarme si deve accendere quando abbiamo due trimestri consecutivi negativi del PIL quindi col PIL in calo e ci metto l'accento perché perché è una cosa che devono fare tutti nel senso anche se si investe su lungo periodo il PIL va tenuto sotto controllo spesso nel senso che se abbiamo due trimestri consecutivi in calo vuol dire che probabilmente l'economia sta entrando in una situazione difficile quindi assolutamente fondamentale che tutti controllino questo aspetto ma per chi va su lungo periodo maggiore focus sui PIL diciamo annuali e invece per chi opera su breve periodo maggiore focus sul PIL trimestrale. Quindi per concludere riassumendo in estrema sintesi quello che ho detto in questo video devi sempre tenere presente che una società inserita in un contesto economico che cresce quindi con un PIL in crescita avrà sicuramente a parità delle altre condizioni più possibilità di crescere nel tempo quindi assolutamente ricordati di guardare il PIL. Con questo è tutto io ti ringrazio per aver visto questo video ti chiederei di lasciare un like se il video ti è utile e se ti piace inoltre ti invito nuovamente a iscriverti al canale e a seguirci su tutti gli altri canali social e a dare un occhio anche al mio canale youtube se ti va e direi che quindi ci possiamo vedere al prossimo video, grazie ancora a tutti, ciao!